Ehi, hey, hey, io sono Keper. Essendo che l'ultimo video in cui andavo a provare la texture pack del Gigachat veramente mi è piaciuto tanto, ho deciso di portare un altro video, però sono andata a provare le mie vecchie texture pack. Quindi niente, vi lascio al video. Oggi, ragazzi, siamo sono in un video un po' più serio del solito, essendo che oggi volevo parlare di una roba veramente, veramente importante, ovvero che è quitto dal mondo delle graffe. Guarda. <ride> Screen, perfetto. Intanto ci pushano Oh! Uh. no no no no no. Se non mi rispondo oltre 5 minuti gli new col server. Ho capito perché Nati ti ha bannato. Perché a quanto pare c'è gente che gioca con due uh, mouse collegati così puoi fare il doppio dei CPS. È quello che una volta ho fatto io e non no. mi hanno bannato. <ride> Wow. No! Hai lasciato il fuoco al fuoco Devo sopravvivere, devo sopravvivere, sopravvivi Episodio 1 della... A quanto pare anche i migliori hanno bisogno di staccare.